organizzazione della scena ovvero eh, quali sono gli strumenti eh, che eh, abbiamo a disposizione su Blender per dare ordine agli oggetti che popolano la, la scena allora come in molte applicazioni grafiche eh, anche su Blender è, è possibile mh, disporre di un sistema di layer i layer eh, sono visibili nella barra eh, della 3D view e sono rappresentati da queste eh, 20 caselle che eh, identificano eh, ogni casella identifica un layer cliccando su ogni casella viene attivato il layer corrispondente eh, ed è possibile utilizzando il tasto shift eh, selezionare più layer eh, contemporaneamente quindi renderli attivi contemporaneamente come vediamo non esistono nomi corrispondenti ai layer ma eh, sostanzialmente sono richiamabili attraverso i numeri eh, e sono proprio i numeri eh, della tastiera non quelli del tastierino numerico ma quelli eh, nella parte alta della tastiera del, del computer quindi tasto 1, 2, 3 e così via che ci permettono di scorrere eh, lungo i vari layer Col tasto ALT possiamo accedere alla seconda fila dei, eh, delle caselle. <coughs> Bene, quando apriamo la scena di default di, di Blender, tutti gli oggetti presenti nella scena eh, si trovano sul layer 1, sul primo layer e eh, la presenza di un oggetto su un layer è identificata, identificabile dalla presenza di un cerchietto grigio o arancione in funzione se l'oggetto attivo è presente eh, sul layer corrispondente come facciamo a spostare un oggetto da un layer a un altro? per spostarlo ci sono eh, principalmente due modi possiamo selezionare un oggetto ad esempio, spostarci nella Property Window, cliccare sulla sezione Object, simboleggiata da un cubetto arancione, e, e selezionare nel eh, paragrafo Relations, selezionare qual è il eh, layer in cui vogliamo eh, posizionare il nostro, il nostro oggetto. Come vediamo, adesso l'abbiamo spostato sul layer 6 e sarà quindi possibile vedere l'oggetto quando quando questo verrà appunto attivato l'altra modalità è, è attivabile da tastiera ovvero è possibile selezionare un oggetto cliccare sul tasto M e scegliere il layer in cui vogliamo eh, situare il nostro oggetto è possibile posizionare un oggetto su più layer Col tasto Shift infatti possiamo aggiungere più caselle, in questo modo l'oggetto eh, selezionato sarà presente in più layer. Come evidente, eh, l'uso dei layer è molto comodo quando dobbiamo. Eh, organizzare la nostra scena e quindi avremo modo per esempio di raccogliere in un layer eh, tutte le luci, in un altro layer tutti gli arredi se stiamo modellando un'architettura in un altro layer tutte le eh, pareti e così via, insomma possiamo organizzare in maniera logica eh, gli elementi eh, che eh, popolano appunto la nostra scena oltre alla fase della modellazione l'utilizzo dei layer è molto comodo anche in fase di rendering proviamo a vedere il senso di quanto detto con un esempio cancelliamo il cubo presente nella scena, quindi lo selezioniamo e col tasto X lo cancelliamo aggiungiamo una mesh monkey quindi la eh, testa di Suzanne e per renderla un po' più gradevole alla vista, un po' più, più, più morbida e meno spigolosa eh, a a attribuiamo a questa il modificatore Subdivision Surface dando eh, 3 come valore di suddivisioni adesso attiviamo il motore di rendering Cycles e dalla Property Window, sulla sezione World, selezioniamo il colore nero facendo scorrere il cursore eh, su questa barra verticale che va dal nero al bianco a questo punto abbiamo il settaggio che ci serve per visualizzare direttamente nella eh, 3D View la renderizzazione del nostro oggetto ci mettiamo in vista frontale, tasto 1 e in una delle due finestre attiviamo la visualizzazione renderizzata ecco, come vediamo è tutto nero è tutto nero perché l'unica eh, luce presente in scena eh, nella scena di default di Blender si trova su un layer in questo momento non attivo attiviamolo e come vediamo adesso il nostro oggetto è eh, illuminato proviamo a inserire nuove luci nella scena quindi tasto shift A lamp point aggiungiamo un'altra shift A lamp point aggiunte le due luci le posizioniamo su due layer differenti quindi la luce di sinistra la spostiamo per esempio sul layer 11 mentre quella di destra sul layer 15 ecco, in questo modo abbiamo la possibilità di gestire diversi set di luci in questo caso e, e poterne vedere in maniera eh, differenziata in maniera eh, autonoma l'effetto sul modello Se volessimo per esempio aggiungere una, eh, una luce che faccia da controluce possiamo ad esempio posizionarci in vista laterale aggiungere una eh, luce sun e orientarla secondo una direzione contraria alla vista frontale se vogliamo ne aggiungiamo una seconda quindi duplichiamo questa eh, presente e questa volta la eh, incliniamo per avere anche una luce proveniente dal basso, e quindi ci permetta di illuminare la parte sottostante della, eh, della, della scimmia in maniera radente, e a questo punto, se vogliamo, eh, questo controluce possiamo posizionarlo sul layer sia sul layer della luce di sinistra che col tasto shift sul layer della luce di destra in questo modo possiamo visualizzare eh, la nostra scena con diversi set di luci in cui ci sono degli elementi condivisi e altri non condivisi in questo modo l'utilizzo dei layer funge eh, come strumento per valutare diverse opzioni diverse situazioni della nostra scena la stessa cosa si può tuttavia raggiungere anche con una maggiore eh, elasticità e con maggiori opzioni a disposizione utilizzando non i layer ma le scene le scene sono sostanzialmente i set di Blender, ovvero lo stesso file può contenere eh, più set che possono essere simili o possono essere completamente differenti. Per creare una nuova scena dobbiamo cliccare sul tasto più del menu eh, simboleggiato appunto dalle scene. Qui abbiamo diverse opzioni. In particolare, le prime due opzioni, New e Copy Settings, ci permettono di creare eh, una scena nuova e vuota, senza oggetti presenti. La differenza tra New e Copy Settings è che, nel secondo caso, i settaggi che abbiamo dato al rendering, quindi per esempio la risoluzione del rendering o ad esempio le unità di misura, ecco questi settaggi verranno mantenuti. Nel primo caso, invece, verranno nel caso quindi della scena new eh, verranno ripristinati eh, secondo le impostazioni di default. Facciamo quindi un esempio, per esempio, nella scena eh, originale eh, definiamo una diversa risoluzione 1024x768 ad esempio e definiamo eh, l'unità di misura metrica. Ecco a questo punto se facciamo una scena cliccando sul più scena nuova new per eh, riconoscerla la chiamiamo new in questo caso come vediamo la scena non presenta oggetti sono presenti oggetti in nessuno dei layer della scena e le unità come eh, le impostazioni del rendering sono state resettate alle condizioni di default ritorniamo sulla scena SIN e eh, aggiungiamo una nuova scena tasto più questa volta scegliendo l'opzione copy settings diamo anche a questa un nome significativo che ci permetta di riconoscerlo ecco in questo caso anche qui come vediamo non abbiamo oggetti in scena eh, ma in questo caso appunto la risoluzione e l'unità di misura che abbiamo modificato eh, saranno mantenute le altre opzioni di nuova scena che abbiamo dal menu corrispondente necessitano di un, eh, di un ragionamento ovvero l'architettura di Blender prevede un sistema di informazioni che si chiamano data linkabili il sistema si chiama data system e ogni blocco di informazioni si chiama data block Un'informazione può essere ad esempio eh, l'informazione che ci indica eh, le caratteristiche di una luce mh, piuttosto che di una camera, ad esempio qual è la eh, lunghezza focale di una camera eh, o, o il colore di una luce. Le informazioni sono anche quelle che determinano la posizione di un oggetto o la sua mesh, quindi le informazioni geometriche eh, di ognuno degli elementi, eh, vertici, bordi o facce, che lo compongono. Ognuno di queste quindi è un'informazione, un blocco di informazioni, appunto un data block. Questo sistema, in ambito mesh, si traduce con una dualità. Quando ci troviamo in Object Mode, stiamo lavorando sull'oggetto che corrisponde, sostanzialmente, alle informazioni posizionali. Quando invece andiamo in Edit Mode, lavoriamo su quello che si chiama Object Data, ovvero, in questo caso, sulla, sulla mesh, e quindi eh, le reali entità, vertici, bordi e facce, che appunto eh, la formano. Rendere più chiaro ed evidente la differenza tra eh, i, due, i due elementi, eh, diamo un nome significativo all'oggetto e alla mesh. Quindi, sotto la sezione Object troveremo il nome dell'oggetto e quindi la chiameremo Suzanne Object, mentre sotto la sezione Mesh potremo richiamare, eh, potremo rinominare la mesh come susan object data bene, proviamo adesso a duplicare l'oggetto ad esempio attraverso il comando shift d comando duplicate facciamo la stessa cosa utilizzando invece utilizzando adesso il comando alt d la combinazione di tasti alt d quindi nel primo caso abbiamo utilizzato il comando duplicate con la combinazione shift D duplicate object nel secondo caso abbiamo utilizzato la combinazione di tasti alt D ovvero il comando duplicate linked linkato Qual è la differenza? Beh, la differenza è che, come vediamo anche dall'Outliner Adesso abbiamo creato tre oggetti SusanObject, SusanObject1, SusanObject2 Questi tre oggetti linkano a tre mesh Ma nel primo e nell'ultimo caso La mesh linkata, SusanObjectData, sarà la stessa mentre nel secondo caso la mesh linkata sarà un'altra mesh che eh, si chiama SusanObjectData01 questo si traduce nel fatto che selezionando ad esempio la mesh originale ma la stessa cosa si potrebbe fare direttamente sulla copia linkata sarà possibile per esempio deformare il, eh, il modello e come vediamo la modifica fatta alla mesh sarà eh, ripetuta anche sull'oggetto SusanObject2 che fa riferimento appunto allo stesso, eh, alla stessa informazione, allo stesso object data mentre la prima copia fatta eh, attraverso il comando Shift-D quindi il comando eh, di duplicazione semplice dell'oggetto non avrà subito alcuna modifica Ecco, questo discorso, cancelliamo gli oggetti, ci torna utile se vogliamo eh, capire il funzionamento delle altre opzioni che abbiamo a disposizione nel momento in cui creiamo una nuova scena. In particolare, se creiamo ad esempio una scena eh, secondo il comando full copy, anche a questa un nome significativo quello che vedremo sarà una scena del tutto identica alla scena iniziale, alla scena originale ma attuando delle modifiche alla mesh della nostra scimmia, queste non saranno ripetute nella scena originale. Ed è possibile vedere anche dall'outliner che eh, la scena full copy presenterà lo stesso numero di oggetti della scena originale, ma Ogni oggetto avrà un nome diverso E anche eh, gli Object Data, quindi anche le Mesh, saranno altri oggetti Se invece nel creare una nuova scena clicchiamo sul link Object Data La nostra nuova scena avrà, lo vediamo sempre dall'outliner, un nuovo oggetto Susan Object 2, ma che farà riferimento sempre a Susan Object Data, ovvero la stessa della scena. Come è intuibile, a questo punto modificando eh, la mesh, Questa modifica sarà attuata anche sugli oggetti che linkano allo stesso object data nelle altre scene, come è appunto questo il caso. Naturalmente queste modifiche riguardano unicamente eh, l'editing della mesh. Se ad esempio spostiamo la nostra, eh, la nostra Suzanne e magari la ruotiamo attorno all'asse X, questa modifica non eh, si ripercuoterà nella scena originale se vogliamo invece che anche queste modifiche, ovvero le modifiche fatte a livello oggetto eh, siano eh, linkate ad un'altra scena allora l'opzione che ci resta da attivare è l'opzione per una nuova scena link objects in questo caso gli oggetti in scena saranno collegati con eh, la scena originale come è possibile vedere dall'outliner la scena link object presenterà gli stessi elementi presenti nella scena scene con lo stesso nome il che vuol dire che modificare un elemento in una scena o nell'altra produrrà gli stessi effetti, se ad esempio adesso selezionando la eh, solita testa di Suzanne la spostiamo e per esempio la ruotiamo verso il centro, vedremo che la scena link object avrà subito la stessa modifica è possibile ad esempio aggiungere nuovi oggetti alla scena linkata ad esempio eh, duplicando la scimmia esistente in questo caso utilizzerò la combinazione Shift-D in modo da non duplicare eh, la mesh da non linkare la mesh ruoto anche questa, questo modello verso il centro e questo oggetto come vediamo anche dalla, eh, dalla coloratura, che eh, possiamo notare la coloratura del, dell'origine del modello diventa celeste se è linkato a qualche altro elemento presente in una delle scene, in questo caso è arancione come, come al solito, ecco come possiamo vedere se andiamo invece nella scena originale SIN non avremo il nuovo oggetto, in questo modo quindi possiamo fare delle modifiche, sostanzialmente versioni differenti del progetto, se questo stiamo facendo, e mantenendo però alcuni elementi eh, collegati e quindi eh, potendo mantenere aggiornata la scena in qualche modo consolidata del, del nostro modello e potendo fare quindi delle variazioni su singoli, singole parti. vale la pena osservare che eh, ogni oggetto di cui sono presenti più istanze eh, nel modello, ovvero so è utilizzato da più utenti, così viene definito su Blender, viene segnalato dalla presenza di un numero eh, nella sua casella Object, ovvero in questo caso come vediamo l'oggetto Susan Object, è istanziato due volte, ovvero sono due gli utenti che utilizzano questo quest oggetto. Cliccando sul 2 sarà possibile rompere questo, eh, questo legame e quindi eh, creare un nuovo oggetto, le cui trasformazioni quindi non si ripercuoteranno sulla scena originale. Bene, esiste un, un altro strumento che ci permette di gestire in maniera logica le entità eh, del nostro modello e si chiamano gruppi, ovvero è possibile selezionare più oggetti e raggrupparli utilizzando la combinazione di tasti CTRL-G come vediamo viene creato un nuovo gruppo, è possibile dare un nome al gruppo, quindi 2 Susanne, e gli oggetti appartenenti al gruppo saranno marcati con una, eh, un profilo, un bordo eh, verde. Nella property Window, inoltre, noteremo eh, la presenza di un nuovo slot che identifica appunto il gruppo. Potremo quindi, in qualsiasi momento, selezionare più oggetti e aggiungerli a un nuovo gruppo con la combinazione di tasti CTRL-G definirne il nome e se vogliamo far appartenere gli stessi oggetti a più gruppi, a più raggruppamenti, CTRL G, selezionando anche la camera, possiamo fare un gruppo eh, camere e luci. In questo modo, ad esempio, questa luce sarà presente sia nel gruppo luci che nel gruppo camere. L'utilizzo dei gruppi offre alcune eh, comodità nella modellazione. Ovvero, per esempio, è possibile selezionare eh, un, uh, un oggetto e poi selezionare gli oggetti appartenenti allo stesso gruppo cliccando su Select Grouped Group. Il programma ci permetterà di scegliere quale eh, tra i gruppi eh, di cui, in cui appartiene l'oggetto selezionato vogliamo selezionare, quindi per esempio luci, e quindi avremo una maggiore facilità a eh, selezionare oggetti appartenenti allo stesso gruppo. Un'altra comodità è quella che abbiamo dall'outliner che ci permette una visualizzazione per gruppi degli oggetti in scena e che quindi ci eh, consente di poter eh, facilmente andare a selezionare i singoli oggetti di ogni gruppo dal tasto destro del mouse cliccando sul tasto destro del mouse sopra un gruppo sarà possibile annullare un gruppo eh, ovvero cancellarlo cliccando su un, link, un link group allo stesso modo possiamo ad esempio nascondere o eh, rendere non selezionabile o non renderizzabile eh, tutti gli elementi che appartengono a un uh, gruppo un altro utile eh, utilizzo dei gruppi e infine eh, quello che eh, possiamo fare utilizzando l'opzione di importazione eh, di oggetti eh, nel modello questo è possibile utilizzando i comandi link o append la differenza tra link appende che appende ci permette di incorporare gli oggetti nel nostro file eh, in maniera definitiva mentre il comando link ci permette di creare un collegamento con un file esterno e quindi mantenere aggiornate le entità linkate nel file in funzione delle modifiche fatte all'originale ecco è possibile utilizzare i gruppi in questo modo per mostrarlo salvo il file come file blend eh, su 2 apro un nuovo file potrò a questo punto cliccare su file cliccare sul link o append scegliere il file Susan 2 andare sui gruppi e scegliere il gruppo che vogliamo appunto embeddare